Pronti a combattere Cormiti qui per vincere Cormiti raggiungibili. Chi vi The Legend is back Legend is back. Pronti a combattere <ride> Cormiti qui Quando c'è l'estate in bambini sono sempre felicitati eccomi ma, ma, ma dove sei? sono ma... arrivato con il mio super monopattino vedete che bello già dai gra... già dai quel monopattino è grande quanto il tuo piede ma è benissimo ma, ma non ho detto che è brutto ho detto che è un po' piccolino guarda un po' ti aggiungo un po' d'acqua no, sì. ma, ma scusa ma cosa stai facendo dentro la piscina? Eh, sei sì, grande e grosso non ci stai non, non è, te è te vero è questa è chiaramente la piscina della mia misura guarda non mi sembra Sì, quanto... sì. non ci stai sì. nemmeno. Ok, Ma, e questo? Ma scusa, perché sento la piscina con l'asciugamano tossica? Giada, è semplice! Io faccio il bagno e nel frattempo mi asciugo! Ma non... Faccio le cose Non è tanto corretta questa cosa! Sì, di sì. bagno! E i braccioli a cosa ti servono? Che l'acqua e... è basta così! Ma cosa? Ma non vedi che l'acqua è alta fino a qua? Devo stare così, se no io l'avevo tutta! Ma... Dicendo. Comunque, guarda un po' che cosa ha portato lo certo, zaino. Un... Aspetta, Sì, lì. sì, lì. sì, lì. sì lì. ci sono tutte le cose. Il polsetto e allora, male e quest'estate andrò in mare insieme i miei cuginetti. E allora, loro i dormiti. Quindi ci sentiremo tantissimo. Sono contentissimo. Quindi guarda, hai un sacco di strumenti. Certo allora, c'ho la pistola. C'è anch'io, sì, così si possono fare le, le, le sfide col mare. <ride> Poi, guarda un po'. Ho portato, Sì, vediamo, mio super zaino. Sono curioso, solo curioso. Ho portato. Vediamo, vediamo. Mi voglio veri! Sì! Poi um, tutte le formine guarda, c'è anche un castello. Grazie, mi stai arrabbiando? Sì, c'è un fiore. Anzi, un fiorellino <ride> Ah uh, oh, grazie. Uh, ci <ride> sono tutte le formine. Sì, vabbè, giusto, perché si fanno le formine. C'è l'astrello, sì. le palette. Eh, ah, questo è per pettinarmi in giù sì, cioè, il zucchero. Sì, poi c'è il pestolino. Mm, mm. Sì, questo, è ah, questo è per fare la pasta anche per fare la pasta per cercare le conchiglie per cercare le conchiglie anche nel nella cerbia così sabbia. Le, le raccogli Eh, eh ma guarda qua in pelle questo è, è quello più grande Sì, ci sono altri sì, grandi piccolini che bello io facevo questo gioco già al mare aspetta mettevo la terra bagnata dentro e poi giravo e il sì, è bello. Poi è bello mettere tanta acqua dentro e fare tutte le torrette Però. Una cosa, guarda, sì. una cosa che tu sicuramente non hai. Come no? Guarda, dopo aver fatto il super bagno. Sì. Per asciugarlo. Wow. Guarda. Bellissimo! Aspettamente l'ho detto, così, Wow! L Asciugavano! Rifero! Tutti, tutti i gormiani! Questo è mio, eh! No. Ehi, lascialo! No! Te lo sono fatto vedere, tu hai e quello lì. Quindi. Ma questo, questo, è mio. questo è chiaramente per sbaglio. No, questo è tuo, questo è mio. Eh. Questo è ma, ma io, ma anch'io voglio, voglio tutte queste cose. Ci sono i miei nipotini che amano i gormiti. Che mm -hmm. amano i Gormiti Show. Gianni, allora, se vuoi, io posso procurarti un po regalo. Spero se fai bravo, ti regalo il set Del Mare di Burmidi. Sì! Però se fai bravo... Io faccio sempre bravo l'altra volta, mi sono meritato la mascherina e questa volta mi rito chiaramente... Cosa cosa fai? Ma... è il Ah, è vero! Ma lo fai provare! Sì. E poi non l'ho provato, trovato quando sono andata... Perché questo è il mio... Te lo faccio provare solo una volta, bene. Che okay. li <ride> Ehi ma così ti sta! Ma no, È una non collana! Non è una collana dai! Vabbè, togli, da dai! No, è ma, toni, toni. Johnny, bloccato! No, ti <ride> è bloccato! Gianni, adesso è arrivato il momento di fare un laboratorio super gormitico. Mi piacciono i laboratori super gormitici. Abbiamo preso il laboratorio dal Panini Magazine numero 10. Cosa creiamo, Giada? Creiamo il tris dei gormiti. Però, prima di spiegare cos'è il tris dei gormiti, cos'è un tris normale? Allora, un tris normale, sì. praticamente, è un gioco. È un gioco che si fa su una griglia, ok? Sì. E, e si mettono delle X o dei cerchiolini, ok? Esatto. Se io faccio tre X um, di fila, faccio tre questo è il gioco E si può fare sia Tris in verticale, in orizzontale e in obliquo Ok la sfida è io non devo far fare Tris a Giada e lei non deve far fare Tris a me Allora po spieghiamo un pochino che cosa serve perché okay. creare questo super Oh tris tris. giusto siamo arrivati dal mare abbiamo portato dei piccoli scogli bambini C'è anche qualche granchio No Già non sono scogli C'è un granchio Ma non c'è un granchio Questi allora. non sono scogli sono dei sassolini C'è un paguro Ma dove vedi i paguri? <ride> non ci sono ah, Ok ok, sono dei sassi Sono dei sassolini Sassolini. meglio se sono dei sassolini ehm, piatti, piatti, piatti che tale... ci disegniamo sopra esatto, disegneremo esatto. Eh, il nostro simbolo dell'elemento che scegliamo io, io ho già scelto l'elemento del fuoco e ho già disegnato vedete ho già disegnato sopra l'elemento del fuoco Bene, adesso dobbiamo disegnare l'elemento della roccia okay. Però prima diciamo che ci serve anche un cartoncino dove farete una La bella griglia, griglia. Noi abbiamo eh, riciclato un pezzo di cartone e abbiamo disegnato questa griglia e Allora, dopo, Giada, indelebili per scrivere sopra i tasti Indelebili, ok Usiamo quello arancione così simuliamo un po' il colore della roccia della terra Allora, vai Giada, tu usa, vuoi usare il giallo? Fa niente, uso io tanto uguale Ok. Vai. È allora, simile. È simile. Ok, allora ti aiuto. Fammi, fammi copiare un po'. Sì, così facciamo po'. prima. Allora, insieme. Ah, allora. eccolo qua il simbolo oh, della roccia. Potete copiarlo questo. perché lo trovate nel panini magazine, trovate gli elementi come sono disegnati, eh. Oh, ecco qua, finalmente abbiamo ultimato i sassi. E. Sì. Prima di iniziare la nostra super battaglia, sì. volevo dire che sul magazine, come campo da gioco, non hanno usato un cartoncino, ma hanno usato un sacchettino. un sacchettino in stoffa. Così si possono mettere dentro i sassolini. Esatto, esatto. Potete farlo come volete, se noi l'abbiamo fatto comodo. su un cartoncino, potete farlo su un foglio. Sbizzarritevi, sbizzarritevi. E adesso, Johnny, allora, è arrivato il momento. Aspetta, Giada, voglio proporti una cosa. Io tanto. Aspetta, mi prendo... eh, appunto, voglio proporti una cosa. Voglio proporti una cosa. Che ne dici se questa volta io uso l'elemento della roccia e tu quello del fuoco? dai sì dai, dai si potrebbe dai, fare ci stava, va bene, bene. Dai. allora mi prendo tutti i sassolini perché noi sempre Kerion contro Titano Titano contro Kerion per una volta possiamo fare pace? si può si può ok allora, però adesso ci adesso però ci sfidiamo ci sfidiamo ok allora inizio io um, metto il mio sassolino in centro tu adesso, Giada, devi mettere un sassolino dove... Per cercare di bloccarti. Devi bloccarmi. Vai. Sì. Può andare. Sto pensando. Pensa, a metterci una vita. Giada. Lo metto qua. Okay. Allora, se tu l'hai messo lì, potresti fare tris così, quindi io ti posso bloccare qua. Io ti blocco qua se non tu facevi tris. Eh, io ti blocco qua se no fai tris. <ride> io ti blocco qui perché altrimenti mi fai tris. Eeeeh. Niente, mi sa che qua sto giro. La metto. Sì. Qua. E eh, non ha vinto nessuno non ha vinto, questa non volta, non ha vinto nessuno. meglio così non siamo a litigare, così non <ride> però, però è divertente me. questo gioco, Sì, e soprattutto sotto l'ombrellone, è vero si può fare al mare, va bene Giada io tolgo i sassi e ne facciamo un'altra partita, ok va, va bene. bene, però eh, intanto salutiamo i nostri amici, andiamo andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti sì sì. Oh, ora è arrivato il momento della bacheca, bacheca gormitica! Ci sono arrivate molte foto, dediche e disegni, tantissimo materiale! È pronto, Gianni? Allora iniziamo con le foto di Marco e Matilde. Ah, ho capito che foto sono! Sì, quelle della natura sì. e ci hanno scritto questa dedica. Vai! Ciao, Gianni e Giada, siamo Matilde e Marco e oggi vi abbiamo mandato le nostre foto in mezzo alla natura. In queste foto ci troviamo nei pressi del wow. Castagno dei 100 Cavalli okay. che si trova a Sant'Alfio in provincia di Catania. Non trovate che sia un luogo stupendo per delle foto gormitiche? Bellissimo Ma, anche il nome dei 100 cavalli. È, no? ci sarà, non ci sarà sicuramente una storia dietro. Andrò a leggermela. Andrò davvero, a davvero bellissimo. Wow, grazie Matilde, grazie Marco. Adesso è arrivato il turno di Samuel che ci ha mandato la sua foto e, e tutti i suoi disegni. Ok, vabbè, intanto eh, guardiamo nella foto hai una collezione super mega ultra ah, gormitica mia. hai anche Lord Carrion gigante grande hai eh. davvero tutto wow wow wow e i super disegni esatto ci ha disegnato Ultra Lord ah, del ecco, Vento ecco c'è scritto qua ciao mi chiamo ah, sì. Samuel e vi invio il mio disegno di, di Lord, Lord Carrion Carion. Ultra oh. Lord del Vento Sì. e poi ci ha mandato anche eh, mando... la torre Mecca esatto. che vedete l'Elastar vi mando il mio disegno della torre Mecca che vedete, le Star E poi il Lord Voidus. Ciao, vi mando il mio disegno di Lord Voidus. Carino. No, no? è un Lord Voidus buono. Ci sta sorridendo. Non è tanto cattivello. E infine c'è Lorenzo che ci ha mandato tre foto ah. con i suoi disegni. Quindi ha fatto la foto e il disegno insieme. Come sei sorridente. E c'è anche scritto una dedica. Sì. C'è Johnny e Giada. Spero tanto pubblichiate i miei disegni. In quanto ne disegno un sacchissimo tutti i giorni. Un sacchissimo. Vorrei vedervi dal vivo e vi voglio tanto bene. Ah. Speriamo di vederci prestissimo. Sì, Vero, Johnny? grazie, è bellissimo, guarda, guarda ogni foto come sei sorridente bellissimo. Hai, hai disegnato, vado a vedere da vicino eh. um, menti la lente di ingrandimento. menti la lente di ingrandimento Uric, Ultra Trition e Ultra Ai, che sono bellissimi complimenti tanto. a tutti quanti grazie. e continuate a mandarci disegni a gormitishow.gormiti.com ma non solo i disegni, il materiale, la baby foto, dance tutto, le foto, tutto, video, che noi li facciamo vedere fateci video, mandateci video tantissimi anche mentre giocate con i Gormiti a noi piacciono tanto tanto, tanto, tanto Giada, è finita la e Eh sì, siamo arrivati alla fine. Cosa devono fare i nostri amici? Continuare a seguirci sui nostri social Facebook, Instagram e il nostro canale di YouTube. YouTube. E iscrivetevi, iscrivetevi e mettete tantissimi like. like. Un saluto da Gianni e Giada. Ciao! ciao.